però è bello confrontarsi, non, non attaccarsi, questo è fondamentale, è la base di, di, di tutto secondo me, soprattutto in famiglia. Ciao a tutti ragazzi! Ciao ragazzi! Eccoci qui siamo tornati, benvenuti nella nostra nuova puntata di Nutrimente Corpo TV con DNA. Eh, in questo spazio si parla di alimentazione e benessere a 360 ⁇ gradi e anche oggi questa è la seconda puntata. Seconda sì, seconda. Esatto, sì. cercheremo di parlare di un argomento molto molto... Mm, Diciamo comune tra, tra le persone che cominciano insomma a cambiare alimentazione Molti di voi troveranno molte cose interessanti questa, in questa puntata Esatto, sì sì Allora, eh, innanzitutto beh, vi dico prima di cominciare Che queste puntate andranno in onda sui nostri canali Soprattutto qui su Facebook dove ci state guardando eh, O anche su YouTube se decideremo di pubblicarla su YouTube esatto. o, magari sì. o su Instagram perché anche lì abbiamo. Ovunque insomma ragazzi eh. Ragazzi, esatto. ovunque ci seguiate potete trovare queste, queste e, puntate. Queste puntate andranno in onda due volte al mese, okay. quindi sempre la domenica alle 9 di sera, così almeno vi segnate la data e non ve le perdete. Ottimo. <ride> Ad ogni modo, ragazzi, oggi si parla di un argomento che secondo noi è, è la cosa che fa diciamo demotivare di più le persone che cominciano una dieta ma a me a noi comunque non piace mm, il nome dieta perché no, è un po' troppo restrittivo stile alimentare ecco. stile alimentare, comunque cambiare cioè. alimentazione, cambiare stile di vita e secondo me eh, questa, questo è uno dei problemi per i quali le persone mollano ed è, nessuno mi sostiene, nessuno mi appoggia, Esattamente. E non ho l'entusiasmo di chi mi sta vicino che è molto importante adesso poi scopriremo anche perché è importantissimo perché. importantissimo infatti <coughs> noi dal, no dal punto di vista della nostra esperienza possiamo anche mm, raccontarvi magari come l'abbiamo vissuto noi per fortuna siamo persone abbastanza aperte di mentalità entrambe quindi nessuno quando mm, tu mi hai fatto conoscere questo studio sì, sì, sì, sì, esatto. io appunto ero ma assolutamente devo dirlo Diana è sempre stata una molto aperta, aperta molto curiosa molto... Sempre molto aperta a tutto ciò che le veniva proposto, poi ovviamente Esatto. Come dire eh. Sempre aperta a, a capire il perché delle cose Però mh, siamo consapevoli Che non tutte le persone sono così esatto. Anzi eh, molti, mh, molti di voi riscontrano Un muro davanti quando, Soprattutto in famiglia Perché poi mh, così, sì. i figli Il marito o la moglie non vuole Quindi lì, lì c'è veramente una difficoltà eh, abbastanza pesante Direi proprio me. di sì Più che altro perché comunque Ci cioè, affacciamo delle nuove realtà che magari prima non c'erano. Magari prima l'alimentazione era una cosa, adesso l'alimentazione è più... Come dice come ha detto Diana prima, a 360 gradi non c'è magari soltanto il cibo, c'è anche la psicologia dietro, no? il cibo immagino, esatto. no, Diana? Cioè, e certo, beh, il cibo è, è in, stretta, <coughs> in stretto collegamento, relazione con la psicologia, con la nostra mente. Assolutamente. Mm, assolutamente. Pensiamo alle, alle dipendenze che abbiamo dal cibo, molti di noi del, dallo zucchero, eccetera. Questo è un altro argomento a parte, ma comunque. Magari affronteremo anche quello. Eh sì, molto interessante. <ride> sì, le dipendenze. Sì, sì, sì. <ride> Ad ogni modo. Eh, diciamo che noi beh, siamo stati abbastanza fortunati ad avere il supporto anche da parte della famiglia e anche da parte di amici. Non, siamo non stati tutti, fortunati? Non da tutti, però da, da non molti da amici. tutti. Sì. Beh, abbiamo incontrato persone che comunque erano contrarie anche solo alla dieta dei gruppi sanguigni, ma ne incontriamo tutti i giorni, anche sì, solo virtualmente. Sì, sì. Perché, ehm, però è importante non, non andarci addosso proprio di prepotenza con. Sì, con la presunzione di aver ragione per forza ecco perché altrimenti cioè così in questo modo non si ottiene nulla ma, infatti, ma poi come, come sapete anche voi inutile che ve lo dico la verità non ce l'ha nessuno quindi esatto. cioè, uno può avere un'idea uno ne può avere un'altra va bene confrontarsi ma non bisogna proprio scontrarsi insultarsi esatto anche per una è cosa bello del unire le, le proprie idee esatto. e, e insomma cercare di capire che cosa è meglio per una persona piuttosto che un'altra eccetera però è bello confrontarsi non, non attaccarsi questo è fondamentale è la base di, di, di tutto secondo me soprattutto in famiglia quando si, si ha magari un marito un po' più testardo che non vuole rinunciare al pane per esempio visto che in questo stile di alimentazione il glutine ecco, viene bandito diciamo diciamo così e non bisogna cominciare ad attaccare e, oltre a questo appunto noi siamo stati abbiamo avuto la fortuna di sopportarci a vicenda quindi su questo eh, siamo stati fortunati eh che, sì. che, che bisogna dire, eh che bisogna dire. <ride> ci siamo trovati Diana sì, per ci siamo fortuna trovati, sì. e quindi ehm, è stato anche più facile infatti eh, questo, questo ha, un, ha un impatto davvero positivo in, in questo senso qua perché esatto. se uno si supporta è tutto molto più scorrevole, più molto facile, più facile è anche più facile cucinare l'uno per l'altro perché certo. eh, se, se tu mi cucini una cosa nuova io non è che ti dico no che schifo non voglio neanche provare dico ah wow che bello proviamo poi magari non mi piace però almeno ho già avuto la volontà e l'apertura mentale di dire sì e questo è, è, è importante. Esatto. E infatti il punto al quale voglio arrivare è che non bisogna, non bisogna obbligare le persone a seguire un una nostra idea, un nostro stile di vita ecco, l'obbligo è proprio una cosa così come l'attaccare Sì, è proprio persona. brutto obbligare esatto. una persona. Mm, per dire, se magari eh, volete cucinare non so, un pranzo diverso secondo, insomma, la, la vostra alimentazione e, e magari il vostro, il vostro figlio, i mariti, soprattutto eh. anche i figli adolescenti per esempio che insomma sono, vabbè, io già ero, ero una ribelle anche io quando, No, quando no, ribelle no, cavolo, eh, no, non andavi in giro sì. a picchiare tutti col mattarello, vero No, no, no, no, solo, no, questo no. solo te Questo sì, questo ero io, <ride> no, in realtà <ride> e, No, dicevo, no, era una ribelle nel senso che, vabbè, se non mi piaceva un, un cibo, sì, facevo, facevo dei capricci anche io ed è normale però sì appunto, poi ovviamente da, da giovani siamo un po' più capricciosi insomma Sì no? sì ed è, ed è assolutamente normale Su quello non, non bisogna prendersi troppo, ecco, troppo male Certo Però magari se eh, appunto il vostro marito o moglie Non vuole mangiare la pasta di lenticchie rosse Non, non potete ovviamente non, non si può obbligare Anche se è un buon modo per mascherare la cosa Nel senso uno che magari mm. cerca di levare il glutine dalla propria alimentazione Utilizzare un altro tipo di pasta con certo. Tipo di farina. Ma magari, appunto... una, magari qualcosa che non sa mm. troppo di strano, perché, insomma, la, la pasta di legumi per una persona che, che non è abituata. Per esempio, pensiamo alla pasta di piselli, mm. ha un retrogusto un po' forte. Sì, e sì. quindi uno se ne accorge subito che, che è un Più che forte pasta... particolare. Sì. sì, più particolare, sì, certo. Sì. Poi chi è abituato, beh, ci passa sopra. Sì. Poi ovviamente non per forza bisogna mangiare la pasta. Mm. Insomma, senza no. glutine vuol dire mangiare anche solo della carne con dei broccoli. Sì, ecco, delle certo, carote. ma anche del rito. Riso, ma anche so, del riso o sì, della sì. pasta di riso al 100% ormai si trova ovunque mm. e, appunto non obbligare e, dovete cercare di andare gradualmente ehm, come si dice step by step no? passo, sì, passo passo per passo, passo sì. A, a distru poco alla volta. Tra distruggere i loro muri, ok? Che si mettono da soli davanti perché è così, fanno tutto da soli, e, <ride> Piano piano, quindi so, ed è il secondo punto al quale voglio arrivare: siate voi l'esempio, mm -hmm. giusto? Siete d'accordo? Assolutamente sì, perché con sono sempre stato il tuo esempio, infatti, no? Dai, scherzo, <ride> no, di beh, in no. no? In tante cose sì, sì no, in realtà sì, in tantissime cose sì, e, um, siate voi il loro esempio, e quindi e um, io penso sempre, penso che anche tu sia d'accordo, da, sia le azioni contano mh, mille volte più delle parole. Ha voglia. Perché a con voglia. le azioni proprio dimostri ciò che stai facendo, dimostri innanzitutto che mangiando in modo sano tu stai bene, quindi si vede proprio su, sul sulla tua corpo. pelle, sì, sul tuo corpo. Cioè. Su tutto, ma anche sul tuo umore, su come vi sì, la animata. Tra l'altro cioè, il cibo influisce molto sull'umore, molte persone magari... Vabbè, poi qui ci sono tante ramificazioni Ovviamente sì. possono essere anche dei problemi Che possono essere psicologici Per carità, certo. non vogliamo dire Però abbiamo, ma non solo noi Anche tutte le persone che negli anni eh, Con cui negli anni abbiamo parlato Abbiamo visto che comunque mh, Come dire, l'umore è molto influenzato all'alimentazione sì. Ah, sì, esatto, all'alimentazione Quindi non è da escludere che l'alimentazione possa Influire molto molto sì. sull'umore Assolutamente sì, beh in un corpo intossicato eh, Alla fine un corpo intossicato È tutto intossicato certo. Anche la mente, anche Tutto ecco, sì, che poi Un'altra un un cosa che si può dire è che ovviamente Quando una persona si, si alimenta In modo corretto non lo fa Soltanto per una magari patologia E basta, lo fa per tutto il corpo Cioè qui bisogna curare proprio tutto il corpo E la mente esatto. e non solo il problema Singolo, esatto. quindi una persona che si alimenta In un certo modo eh, come dire, trova giovamento in tutto il proprio corpo, non solo in, quella, in quel problema. Sì. Ecco. Assolutamente sì, sono pienamente d'accordo. Se vi ritrovate anche voi in questa filosofia, in questa, questa filosofia, idea, in quest idea sì, scrivetecelo, scrivetecelo un po' qui lo... sotto nei, esatto, nei commenti. Esatto, scrivetecelo. Quindi fare da esempio è importantissimo, anche perché poi ehm, cioè le persone... Eh, ma tutti noi, tutti noi seguiamo degli esempi. Immaginate se il vostro figlio vede che state benissimo mangiando in questo modo da lui definito strano mm. o, da, o dal marito, però poi state bene, siete super in forma, avete sempre voglia di fare cose, eh, cucinate sempre cose fresche, buone, ehm, secondo me... Un po' quella scintilla scatta in loro nel dire Ma quasi, quasi ci provo anch'io. Al massimo, boh, al massimo torno prima e boh. Sì, <ride> al massimo si torna indietro. Cioè. Esatto, al massimo ci, si torna indietro, ma la maggior parte delle volte le pers persone che provano mm. e cambiano non tornano indietro perché poi mm. vedono, vedono dei risultati. Mm -hmm. e, poi qualcuno che cede alle tentazioni c'è quindi si torna a sgarrare eccetera, però se ne accorge subito de de dei cambiamenti nel corpo e del fatto che ehm, intossicandosi con cibi sbagliati ecco... Il, si cioè, hanno delle reazioni sì, non, non, non da non poco ecco. Esatto, esattamente. E quindi con questo arrivo al terzo punto mh, che si collega a, a, ad essere, insomma, da fare da esempio, cucinando per loro. Quindi cucinate per loro. Questa è una bellissima idea. Cucinate Diana. per. Sì, beh, soprattutto in famiglia eh, è importantissimo perché se, ehm, se fate fare tutto a loro, eh, insomma, faranno, ovviamente faranno di testa loro, però al posto di attaccarli o magari di litigarci, guarda che io ho ragione perché io miglioro facendo così eh, tutte le varie teorie che, voi, che vi vengono in mente, piuttosto. Gli cucinate qualcosa di veramente buono? Sì, poi, vabbè, adesso ti interrompo un secondo, mi ricordo, <ride> mi ricordo quando una volta, um, come dire, eh, si diceva a questa persona di provare a seguire una dieta e quando poi mm. le chiesi a questa persona, ma stai utilizzando la farina di quinoa anziché la farina... Cioè, stai utilizzando la farina di quinoa? Sì, sì, oh. eh, che cosa ho mangiato? E eh, ho mangiato le crepe come le fate? E eh, gli ho messo la farina normale mm. e la farina di quinoa. <ride> ho detto no, così no, <ride> va bene, eh no, così. così no. <ride> o le metti solo la farina di quinoa? Quinoa, oppure eh, sì, niente. Eh sì così è come dire Esatto, cioè, di per che... pararsi un po' esatto, non è che ha messo la farina di quinoa e basta, ha messo la farina normale sì, quindi sì, col sì. e poi anche la farina di quinoa sì, sì, sì. per quello, forse è meglio che si cucina che cucinano, eh, cucina la persona per esatto. lei, ecco. No? Non cucina lei, magari fa sì, sì, sì. all'inizio può fare anche dei, dei piccoli sì, cosinetti. Cioè case... prendeteli dei case... per la gola, esatto. Eh, ecco. Perché alla fine eh. il segreto è quello: mm. gli cucinate una bella cena o un bel pranzo, o anche un pranzo da portare alla. Lavoro. immaginate o oh magari a scuola ehm, immaginate poi quando si trovano questo pranzo buono dicono ma che cos'è sta roba mm. alla fine sono costretti comunque a mangiarla perché è eh certo. solo quello o muoiono di fame oppure no tipo un mini ricatto no no, sì, no no abbiamo detto che non bisogna obbligare. no no no, no. Non, no però vabbè stiamo scherzando adesso <ride> ma comunque ecco cucinare per loro fa veramente cioè, è, è il segreto Assolutamente. Mm. e soprattutto anche per per esempio quando ehm, si viene invitati non so, a pranzo da qualcuno a cena eh, è sempre a parte che è carino portare qualcosa di, di già pronto di preparato da voi e alla persona all'altra persona potrebbe anche far piacere noi facciamo sempre E potrebbe così. anche piacere eh, potrebbe anche piacere ecco. eh, agli amici che sono un po' scettici solitamente tutti coloro che ci, che ci dicono ma guardate io ho portato questa torta salata ho portato eh, non so una, una torta di quinoa adesso non mi vengono i nomi però comunque ricette secondo questo stile alimentare e, e alla fine hanno, hanno fatto tutto il bis con ciò che ho portato io <ride> è sempre così E eh beh certo È sempre così certo. Mamma come l'hai fatta questa ricetta? Dammi la ricetta Ma anche sai. perché sono sapori nuovi Comunque sì. come dire che magari prima non... Abituata alle cose sempre standard Quando tu porti un qualcosa di diverso Ah che cos'è questo? Sai esatto. magari al palato... Può piacere, può non piacere, esatto. però se ti piace magari fai anche il bis. Ecco. Esatto, proprio così. E, e poi queste persone che assaggiano ciò che portate voi, se ne accorgono che c'è qual qualcosa, ma non nel senso di qualcosa di strano, ma che è più leggero, non so, magari una torta fatta senza burro, senza latte, senza glutine, come le nostre, la, una persona se ne accorge subito, ah ma non mi, non mi fa gonfiare la pancia, ma sto meglio, mi sento più leggera mangiando, nonostante mangi un dolce fatto comunque in casa, Casa, non ti senti pesante, riesci a digerirlo meglio e quindi se ne accorgono e la scintilla scatta. Certo. Quindi piuttosto certo. che attaccarli, guarda che questa teoria è giusta, non quella tua, quello è sempre l'approccio sbagliato che noi cerchiamo, beh ormai evitiamo, come, come la peste, di, di fare così con, con chi ci, ci, ci attacca e ci dice guardate che... Eh, questa cosa non è scientificamente provata, voi state sbagliando. Informatevi, ecco cerchiamo di rispondere prima con, con de dei risultati che abbiamo avuto noi, degli esempi e, e tutti voi che. Le testimonianze che sono le, le cose più importanti che ci siano. Esatto, ehm, quindi ragazzi voi. Mettete in pratica questi consigli, questi piccoli consigli che poi siete messi in pratica mh, costantemente danno veramente risultati, li, li, li vedrete, perché bisogna avere pazienza, non bisogna buttarsi subito, eh, una persona ha bisogno di tempo, certo. soprattutto quando ehm, si vivono le proprie abitudini tutti i giorni, cioè non è che puoi arrivare lì e dire o oh, da oggi si cambia e lì poi sì, si crea il conflitto però siate pazienti però ripetete questi piccoli consigli mh, il più possibile magari se non riuscite tutti i giorni però il più possibile martellate sì, sì, proprio sì. ogni il certo. ecco, più possibile quindi ricapitolando secondo noi i tre punti fondamentali sono non obbligare le persone i familiari soprattutto ma anche gli amici perché poi si allontanano rischiate anche questo ed è brutto e siate voi il loro esempio assolutamente questo è fondamentale e se cucinate riuscite, per loro bravissimo se riuscite cucinate per loro e vedrete poi vedrete i risultati e vedrete che funzionano perché noi li abbiamo provati assolutamente abbiamo Sono provato anni... tutte e tre queste cose e funzionano Esatto, allora ragazzi per oggi è tutto, eh, grazie per averci ascoltato, grazie a tutti e soprattutto vi aspettiamo nella prossima puntata nella quale parleremo di come mangiare sano in modo costante senza perdere la motivazione che anche questo è importantissimo. Eh, inoltre se volete iscrivervi al percorso Nutrimento Corpo in 7 giorni potete farlo cliccando sul link qui sotto nei commenti. E se non avete, diciamo, qualcuno che vi sostenga, come abbiamo parlato anche oggi, sicuramente questo supporto che manca, che vi manca, lo troverete assolutamente in questo percorso. E direi che ci vediamo nella prossima puntata. Ciao ragazzi, Ciao a tutti. grazie.